cari amiche ed amici sono dal vivo e da un po di tempo che volevo fare una live anzi che volevo proprio creare del contenuto voi vi starete domandando come mai io eh, abbia titolato questa live un'altra live innanzitutto perché è proprio un'altra live ma poi perché non voglio perdere del tempo e come faccio di solito i primi dieci minuti cinque minuti sto impostando il titolo no invece io voglio iniziare a fare a fare la live non ho tutto il tempo del mondo come mario Cicello, che saluto ciao perché io so che lui mi guarda una volta in un mio canale secondario ha fatto ha messo un commento sto anche presente su altre piattaforme se voi cercate in internet mi trovate poi io ho iniziato a leggere questo libro di hermann case il gioco delle perle di vetro vedo che una persona ha iniziato a seguirmi Mi fa molto piacere naturalmente, ecco, io già da ieri sera ho iniziato a leggere questo libro che ho preso negli anni negli anni della mia gioventù, che ho circa vent'anni, cioè 30 anni fa, non mi ricordo dove, perché dice mila lire, ma non dice. Non dice dove l'ho comprato, naturalmente. Il vostro amico, perché molti mi dicono: Oh, devi, devi migliorare la qualità dei video, e hanno ragione. Ma il vostro amico Saint Jean, lo youtuber italiano Saint Jean, eh, se deve fare un nuovo cellulare per a tale fine, a tale luogo Allora, se volete. Io mi compri questo cellulare qua perché poi sta per venire il 2023, quindi questo forse costerà di meno. Buonasera, ai diari perduti! Che bellissimo nome per un canale. Buonasera, come va? Anzi, più che se più, più, più che buonasera, buonanotte, dicevo, molti mi dicono di migliorare la qualità eh, dei miei video. E io questo lo dico prima di iniziare con il tema del giorno che improvviso. Ma eh, ecco, se vi abbonate al mio canale. O se fate delle donazioni con super chat, sticker, super like, super grazie, non so che cosa io mi comprerò eh, questo cellulare Samsung Galaxy S22 serie che io voglio l'ultra. Così lo metto su un tripod e mi filmo con la camera a 100 megapixel. Allora. Sto bene, grazie. I diari perduti. Di che parleremo? Beh, io ho visto nella tele e vediamo un po' qua qualche informazione. che ehm... si sono celebrati il funerale diciamo 25 anni ci sono state delle commemorazioni di la di diana 25 anni dopo la sua morte io non ho ancora fatto nessun video sulla triste fine di lady d e quindi c'è stato un toccante omaggio di harry 25 anni dopo la morte di, di sua madre discordi nel palazzo io vorrei sapere voi cosa ne pensate perché tanto si era parlato del complotto e quindi probabilmente il titolo di questo video di questa live sarà La di 25 anni dopo ancora ombre misteri. Risolviamo insieme l'enigma su YouTube, perché io ultimamente metto così alle live qualsiasi cosa insieme su YouTube. Così come c'avevo un periodo in cui la tendenza ufficiosa, se non ufficiale, era di fare tutte cose casarecce, tutorial adesso invece voglio risolvere questo enigma con tutte e tutti voi su youtube voi cosa ne pensate che cos'è successo 25 anni fa in quel sottopassaggio francese veramente adesso nella rai e in altri canali televisivi che io vedo satellitare ormai stanno imponendo la versione ufficiale che Harry paul era ubriaco che la macchina era difettosa poi hanno fatto un peritaggio 25 anni dopo e sarebbe fuori che insomma è tutta colpa del maggiordomo alla fine ma secondo voi c'è da fidarsi a quello che si può dire 25 anni dopo veramente che cosa c'è che non va in tutte queste in tutta questa faccenda io non ho idea certo lo so non ho fatto la non ho annunciato questa live in nelle reti sociali non ho enunciato questa live eh, nella community di YouTube, e allora, molti non sanno ancora che, che sto in live poi il titolo, un'altra live chiamerà molto l'attenzione, perché in, in YouTube di video con un titolo così ce ne saranno 150 miliardi, però io già ci avevo una mezza intenzione di parlare di anche di questo tema perché forse sarà una live larga ma appunto sono già sette minuti che parlo dell'argomento invece di stare a programmare a mettere la miniatura a mettere il titolo a mettere il titolo nel il nome nella miniatura e ingigantirla ho preferito partire subito all'attacco perché tanto poi è tardi e notte e questa live rimarrà come video dopo allora ogni tanto c'è una persona che entra e che esce eh, dal cellulare mi dice che siamo in 5. nel computer mi dice che siamo in 4. siccome la mia web camera adesso questo computer non me la prende più è una web camera del 99 a ah, ciao main hunter Ciao, carissimo amico mio, come stai? Spero bene ovviamente, ecco, lo scrivo, l'ho anche detto, ecco, eh, buonanotte a te, Mindhunter. Mi raccomando, se vuoi che io migliori la qualità dei miei video, abbonati al mio canale così io mi prendo questo cellulare magari anche nuovo perché il prossimo anno ci sarà l'S23 e quindi questo magari costerà di meno il galaxy s 22 serie e eh, che io voglio l'ultra è eh? così lo metto sul cavalluccio e mi filmo con la camera da 100 megapixel però adesso scherzi a parte carissimo mind hunter che poi vorrei sapere se ti piace questo autore e se hai letto questo libro io lo sto rileggendo perché l'ho letto da giovane 30 anni fa è il gioco delle perle di vetro però vorrei chiederti tu che ne pensi eh, della morte che che oggi mi sembra si è commemorato il venticinquesimo anno della dipartita tragica di la di diana che ne pensi eh, caro main hunter che cosa c'è dietro la versione ufficiale e allora basta che prendi una webcam decente non un telefono comu comunque qual grazie qualche però il telefono mi serve anche non è che ci sono molti social che non stanno in io voglio cambiare questo vecchio cellulare allora, la spagnola del barrio, hola, hola, la spagnola del barrio. Non l'ho mai letto, te lo consiglio, anche se è un po' pedagogico, diciamo, e illustrativo. Un telefono da 300 euro e eh, va bene. Va bene. Allora, se vuoi che io mi compri un telefono da 300 euro, magari c'è in mente un modello caro amico kullak magari c'è un modello in mente una marca allora ti invito a che ti abboni al mio canale e magari manda dei super chat degli sticker e qua c'è un bottone magari non adesso ma lo troverai sotto i miei video che serve a evidenziare il commento nei video che si chiama super like quindi ti invito a ti invito a mandarmi una super like sotto qualche mio video già fatto abbonarti al mio canale i piani partono dai piani di abbonamento dai 4 euro e arrivano fino ai 200 ci sono sei livelli quindi puoi scegliere eh, il, il, la spagnola del barrio Sto d'accordo con qualla Quel telefono di cui ti parlavo me lo sono comprato un mese fa. Bravissimo. E se vuoi, dimmi quale di quale si tratta. Ma appunto, se vuoi che anch'io mi compri il tuo telefono, eh, abbonati al mio canale. Passami la marca e me lo vado subito a comprare. Magari è un, è un telefono cinese, no? guardate intanto che c'ho dietro di me il girafino che roba il girafino con l'orsacchiotto con l'orsacchiotto il girafino con l'orsacchiotto non è puccioso ah lo so siamo alla follia girafino o la girafina con l'orsacchiotto orsacchiotta dovrebbe essere orsacchiotta perché è rosa invece il girafino non si sa ecco qua una breve parentesi di luci follia come di Sani Gesualdi apriamo una parente, chiudiamo una parente. Comunque, come potete vedere, questa aberrazione mentale vi è stata offerta da uno che ha letto tutti questi libri qua che stanno dietro di lui, anche sotto e eh, gli armadi sono pieni di libri, eh, anche sotto gli sportelli di sotto, quell'armadio lì che c'ha che le cortine. Tutti, tutti i libri, tutti i libri letti in 30 anni, guardate, guardate che roba, tutti gli scaffali pieni. Quando si dice che leggere fa bene al cervello, no? <ride> fa, fa proprio bene, fa, fa bene. Allora si vede che sto un po' a quest'ora della notte, tardi, un po' cavoleggiando. Questa seggiola questa... Sì, c'ha. Così tante rotelle che, che non, allora mi sono perso la chat. Scusate, sì. Ah, e come Hunter c'è dietro una cospirazione alla famiglia reale? Ah, quindi non sarebbe stata la famiglia reale a uccidere Lady Diana, ma è stato un attentato per inficiarli per, per, per infangarli. E... E quindi scusa main hunter se leggo solo adesso il tuo commento o commentario quindi ah, sarebbe stato contro la famiglia reale magari eh, gli hanno fatto pagare chissà che cosa interessante teoria non ci avevo mai pensato pensavo che loro volevano coprire il tutto perché avessero eh, erano coinvolti ma in un altro modo allora quel telefono eh, il samsung galaxy s 22 ultra lo tengo però non lo encuentro muy bien la verdad a ah, grazie del consiglio, io me lo sono preso perché lavoro purtroppo avrei potuto girare un'altra mezz'ora in più un'altra ora ma ma cari amiche ed amici è finita qua la live è durata 15 minuti quindi sono contento che mi avete seguito eh, grazie di tutti i vostri commentari ma vi lascio poi vi devo lasciare veri che salve Versione cattiva sposterò, Vabbè, io vi devo lasciare. Ciao!